Ecco accendo la telecamera, eh, grazie Presidente, io trovo eh, mh, alquanto paradossale un po' la discussione che si sta svolgendo in aula, la trovo paradossale perché mh, vedo che dai consiglieri di Fratelli Italia e delle opposizioni eh, ci accusano, accusano la maggioranza di non stare sul pezzo relativamente ai problemi della città. Eh, per quanto riguarda il covid eh, e che, su cui loro secondo loro noi dovremmo stare e su cui in realtà sono state fatte molte cose, ma allo stesso tempo stanno facendo ostruzionismo per cui stanno facendo perdere tempo alla città. Eh, questa è una cosa per carità è nelle loro prerogative per cui mh, noi ascoltiamo, partecipiamo, però non ci accusassero a noi eh, che non stiamo sul pezzo della città, perché questa è una delibera che con una seduta può tranquillamente essere votata e se non verrà votata in una seduta è per effetto dell'ostruzionismo che le opposizioni stanno facendo a, questo, a questa delibera. Ostruzionismo che delle volte alcune forze politiche tentano di avere il piede in due staffe, cioè da una parte vogliono stare con gli animalisti, o dicono o pubblicano eh, che stanno dalla parte con gli animalisti dall'altra fanno ostruzionismo a modo delibera che mh, tenta di eh, tutelare soprattutto il, il benessere degli animali andando a circoscrivere in modo preciso e eh, puntuale mh, per permettere sia il servizio, ma allo stesso tempo anche che l'animale possa svolgere l'attività la, uh, nella maniera più consona e migliore per la salute dell'animale stesso. Per cui questa è una, è una contraddizione, si presentano... Decine e decine di emendamenti si chiedono gli interventi in deroga, eccetera. E poi dite: Ah, ma voi perdete tempo per la città? No, chi sta facendo perdere tempo e se ne assume la responsabilità di fronte alla città è chi ha questi atteggiamenti di far perdere tempo all'assemblea all eh, capitolina in un momento del genere dove ci sono moltissimi atti, dove lo avete detto anche voi e lo sappiamo tutti che l'attività dell'assemblea dell che si svolge in maniera eh, telematica ha dei rallentamenti, ma è inevitabile questa cosa purtroppo ma, e, e voi ci mettete il carico, il carico sopra eh, per carità è nelle vostre, è nelle vostre eh, prerogative farlo, però ben assumete la responsabilità eh, noi non diciamo che ci siano chi ha, ha svolto questo servizio, eh, sono dei criminali, no, assolutamente. E il problema è che effettivamente lo sviluppo della, della città, per come, come si, si, è, si è svolto tutto, ma anche la stessa sottolineatura che ha fatto il consigliere De Priamo sulle notizie che hanno dato i telegiornali su quello che sta facendo l'Inghilterra, ma, ma anche noi, a Roma abbiamo, preso dei, abbiamo messo dei paletti relativamente ai, ai, ai diesel eh, per, la, per la città e lo, lo abbiamo fatto prima. Questo l'ha fatto, fatto proprio l'amministrazione la, Capitalino, la sindaca Raggi e l'assessore alla, alla, alla mobilità. È ovvio che si va in una certa direzione, ci sono delle situazioni che oramai verso. Tutto quello che va verso questo sviluppo vanno in contraddizione e allora bisogna trovare delle soluzioni, effettivamente si è sperato in una, eh, in una soluzione eh, legislativa nazionale, però visto che questa amministrazione ha interesse a portare avanti l'obiettivo, ma soprattutto ci tiene che eh, ci, ci sia un cambio di passo relativamente a questo, a questo tema, è ovvio che a questo punto si porta la delibera in aula e questa è una cosa assolutamente, eh, assolutamente importante eh, per quanto concerne la botticella elettrica, io ricordo che sono state fatte eh, abbiamo fatto io vado a memoria, potrei ricordare male se non sbaglio ne abbiamo parlato anche in qualche commissione l'abbiamo ri rivalutata già da qualche anno il problema che abbiamo riscontrato sulla botticella elettrica oltre al dire di non fare niente è che noi tutto quello che troviamo che è stato fatto nel passato nelle amministrazioni di destra e di sinistra sono tutte attività iper ingarbugliate fatte male, male, molto male e, e ci ritroviamo con dei finanziamenti che sono stati non appostati nella maniera corretta e questo ha generato il problema del rallentamento della botticella elettrica che noi a questo punto dovremo necessariamente dover eh, andare a risolvere un po' come abbiamo fatto su tantissimi, eh, tantissimi altri eh, argomenti eh, per cui non c'è eh, nessuna eh, giustificazione che le opposizioni vogliono trovare rispetto al nostro agire non trovassero giustificazioni a noi, non ce ne sono, l'impegno diciamo, di questa amministrazione per il rispetto degli animali è un impegno eh, fermo, eh, costante, nonostante ci sia stato questo evento increscioso mh, che c'è stato sui cinghiali, una cosa bruttissima, ma eh, su cui le responsabilità eh, a questo punto anche noi chiediamo che vengano... Eh, certificate per bene però al di là di questo non c'entra niente, ovviamente sono scuse che hanno le, le, le opposizioni per cercare di eh, di, di, di addossare a noi delle responsabilità e giustificare la delibera No, non, non dobbiamo giustificare niente è una cosa che diciamo dalla campagna elettorale ci abbiamo orato per anni si è pensato anche che si potesse arrivare a una soluzione a livello normativo nazionale non è ancora arrivata a questo punto noi coerentemente andiamo avanti su questo c'è stata una coerenza totale per cui riteniamo che questa delibera sia una soluzione per poter eh, per poter rispettare sia i, eh, gli animali ma anche ovviamente le persone che lavorano con questi animali c'è tra l'altro, io lo vorrei anche eh, dire noi ne abbiamo parlato in commissione abbiamo detto diverse cose in commissione c'è la proposta di un emendamento su cui tutta la commissione si è espressa favorevolmente eh, vedremo come va l'eventamento, se no c'è anche l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia su cui abbiamo già dichiarato il nostro assenso, vogliamo andare in quella direzione a dare un contributo economico alle persone che dovessero fare una scelta di passare la propria licenza ad una licenza taxi, per cui si, si capisce anche la difficoltà di queste di queste persone e nessuno vuole, che nessuno vuole criminalizzare, ma anzi trovare delle soluzioni eh, per risolvere. Io ringrazio i consiglieri che hanno fatto queste proposte in commissione su cui tutta la commissione si è trovata d'accordo. Io chiedo di non trovare a pretesto eh, argomenti non consoni eh, in, in assemblea soltanto perché si deve parlare per 45 minuti relativamente a come è andata la Commissione, su come si sono votati gli emendamenti, in realtà c'è stato un momento di confusione e questo bisogna oggettivamente dirlo perché c'è stato un attimo dove non sono state chiare le cose, ma poi è ovvio che abbiamo fatto assolutamente chiarezza sulle modalità di voto, gli emendamenti tranquillamente vengono votati come i verbali, dove le persone possono dire si votano tre verbali, cinque verbali. Dice: Io sono d'accordo a tutti e cinque. Se non sono d'accordo, dico: Sono d'accordo all'uno, al due, al tre, non al quattro. E mi astengo al cinque. Ma è ovvio che stai facendo la votazione singola, per cui eh, in commissione è stato concesso a tutti di votare singolarmente gli emendamenti. È che ogni consigliere quando ha espresso: il proprio voto lo ha dichiarato in una volta sola dicendo sono d'accordo a tutti gli emendamenti oppure sono d'accordo a questo e non sono d'accordo a quello per cui c'è stata la possibilità di votare gli emendamenti singoli come avviene normalmente per i verbali per cui chiederei di non fare come dire trovare dei pretesti per attaccare dei pretesti per cercare di, di, di, di, di trovare delle scuse e, e parlare e, e soltanto parlare eh, in realtà la votazione è stata assolutamente regolare noi stiamo andando in una direzione la direzione che abbiamo sempre avuto c'è chi come altri partiti che adesso fanno ostruzionismo, che si dichiarano per la difesa degli animali ma adesso in realtà fanno l'esatto opposto perché questo è perché io posso anche capire guardi lo dico proprio lei consigliere De Priamo posso anche capire che ci possano essere delle perplessità le perplessità stanno nell'ordine delle cose, eh? ci mancherebbe non, non, non è questo il punto ma il punto di fare ostruzionismo il punto di presentare tutta la discussione così come la state presentando è ostruzionismo e che la dice lunga sulla vostra disponibilità a essere a favore degli animali e di essere dalla parte di alcune associazioni che da anni si abbattono per queste cose rispetto a all'argomento che stiamo trattando pertanto eh, questa maggioranza ehm, ovviamente sostiene questa, eh, questa delibera, è un passaggio veramente delicato io dico che sarebbe opportuno anche un po' Eh, per carità, eh, no, poi si fa tutto quello che si deve fare, eh. ci mancherebbe altro perché poi è una prerogativa, del... chiudo Presidente, eh, è una prerogativa del, dei consiglieri, dei gruppi politici, presentare emendamenti, presentare, eh, presentare tutti quanti gli atti che ritengono, ritengono opportuno, però visto anche per come è andata la discussione, visto che in realtà si sta facendo veramente ostruzionismo e c'è questo momento di difficoltà del Covid che un po' rallenta le attività, sarebbe opportuno che si, facesse, si ritirassero un po' di emendamenti e si cercasse di far sì che la discussione sia più liscia, più tranquilla, nel rispetto ovviamente delle opinioni di tutti. Grazie Presidente, io ho terminato.